Posso è Eugenio? Ah, sono da scegliere Eugenio! Eugenio, ora... ora... ora... Dove non guarda mangiare? Mi stai da... Sì, tu guarda una foto bacone se sei una scuola si, si a Sì, ti vedo che ti è una fare e un che ti a Tu, come bello non ho puoi A te la a domenica e a non ho po' fare la cena, non Adesso ci rende ancora il Adesso c'è un po' in cazzalà Tu non po' di banziglione, di con a me. mi fa questo proprio. C'è un Che c'è un peggio nato? Che arriva niente peggio nato? Che Ci un peggio giù Ah, ah perché ci sta un bagnato Andiamo a vedere la mia della privata Ma perché ieri sono pensionato Mi cazzo muovo, muovo, muovo Forza, raga Ma non una volta la semmona Ma va a cuccao quando vuoi E tu, facci, si E mamma mia che sono benedetta Stavo ridi, cavoli di beppe Che tutti si non molto proprio io ti chiederei io ti chiederei del loro si te pido un beso vendamelo io se che sta pensando oh, basta parla non c'è <susse> quando vengono i figli a puttare i giovani ti minuto quando l'altro andava io mi chiederei io ne sono 40, sono 12 ma che sono me Tendi anni so so in spesa Io sono pensionato E' so una bella vita mi è arrivata! Mi piace sono pinto Mi piace sono pinto, mi piace sono 40 Mi piace sono 12 Mi piace sono faccio i buchi Sono pensionato Tendi più soldi non c'è più, E' un'altra mano Ah! Mannacce mano mamma Ah! Ah! Pensionato Che io sono pensionato Non è un sacco ci stiamo, tutta giù, cavalli! PENZONATE! Ma perché ci stiamo accompagnati? Andiamo a andare a privata, ma perché niente sono pensionati? non mi vuoi mangiare? A me non una volta la settimana! Ma va a cucchiaio voglio eh già. E non bene E basta, però ti so, ti so, ti so, so, so, so, so, so, Io so, ti so, ti so, ti so, ti so, io sono Io sono pensionato mi lì mi si fa la pensione. pagina, per me di questa pagina, non sanno, guadagnato i denti, è un mi video di cosa serve, ho di un canetto paranni, un cane paranni, ho bisogno di un canetto paranni, ho bisogno di un canetto ho bisogno di un canetto paranni, ho bisogno di un canetto paranni, ho un non c'è dubbio, è io non lo perché io voglio, voglio... Basta, basta.